Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo solo money glitch ragazzi vado a farlo con questo veicolo per farvi capire che è registrato in questo momento allora in primis dovete avere il respawn in, in un garage, in quello che andrete a fare il glitch e ovviamente io ho messo il respawn in quel garage che è quello che, in cui andrò a fare il glitch Ripeto, questa auto è solamente a scopo dimostrativo, non duplicate questa auto, anche perché ne potrete vendere solamente una e poi avrete il blocco, potete vendere solo l'originale. Allora, una volta fatto questo, che cosa dovete fare? Dovete cospargere l'auto di benzina e dovete fare una piccola traccia di benzina, come faccio io ragazzi. Eh, per quanto riguarda le duplicazioni Mi raccomando Duplicate LG Retro Custom Che abbiano una targa personalizzata Quindi torniamo al glitch Cospargete abbondantemente L'auto di benzina E eh, una volta che Avete cosparso l'auto di benzina Andate in prossimità Della base operativa ovviamente E dovete cospargere Dovete fare una bella puzza di benzina Anche vicino alla base operativa ragazzi come andremo a vedere io qui sto eh, mettendo abbondante benzina sull'auto vi ricordo ragazzi questa è l'auto che è uscita oggi eh? è solo per dimostrarvi che il glitch funziona e una volta che avete cosparso diciamo il punto come state vedendo eh, avete fatto una bella striscia che vi allontana un pochino da la diciamo dalla macchina, no? una, una sorta di miccia ragazzi come sto facendo io fate una bella puzza di benzina e dopo che avete fatto ciò salite in auto e sparate alla miccia, adesso andremo a fare, mi raccomando non fate terminare mai la tanica di benzina perché sennò dovrete tornare a ricomprarla quindi dopo spariamo alla miccia e aspettiamo di prendere fuoco ragazzi la miccia prenderà fuoco noi andremo avanti base operativa piena quando sentiremo che avremo preso eh, bene bene bene fuoco premiamo x per accettare il messaggio e ci suicidiamo come vedete l'auto scompare sotto il nostro culo e noi moriamo lì insomma a questo punto l'unica cosa che dovete fare io qui mi sono un po' impicciato però eh, conta poco insomma è fare start online e eh, dovete fare trova nuova sessione ragazzi è semplicissimo quindi se avete il respawn nel garage eh, in cui state facendo il glitch Vi ritroverete nel garage in cui state facendo il glitch Insomma come nel mio caso io mi ritroverò nel garage piccolino Quando ritornerò in sessione mi chiederà di fare una sostituzione E se avete le lgrh 8 dentro quel garage potete fare la sostituzione Il glitch è semplicissimo Detto questo un saluto a tutti al prossimo video Ciao a tutti